Cos'è per Leverano? Semplicemente casa, onestamente. No, devo dire una cosa, se tutto lo dico Terebrano. Per me è casa. Il Leverano è un paese per esempio di persone che lavorano. È molto, molto lavorativo. Molto, no. È, è un paese ricco. Un paese abbastanza... concreto. Movimentato, ecco. si, muove, si, si muove, si lavora. Si dà da fare, ecco. Si dà da fare. Un bel paese. Che si lavora sempre quindi andiamo avanti così cosa c'è di speciale di speciale c'è alle vie mm. si mangia e si beve bene di tutto Cos è per televerante cos'è delle